E ora che sappiamo fare la prima seduta di Terapia Breve centrata sulla soluzione, come continuiamo? In linea generale il discorso è semplice, facendo quello che hai fatto nella prima seduta. Non hai ovviamente bisogno di ripetere la domanda delle migliori aspettative né la domanda del miracolo. Partirai invece dai miglioramenti. Chiederai alla persona quali, seppur piccoli, miglioramenti hai notato dall'ultima volta che ci siamo visti. Dopo essertene fatti descrivere alcuni, indagherai su che punto della scala si trova la persona volta scorsa hai riattreso la nostra scala, oggi, rispetto a questi miglioramenti, dove ti trovi? E A questo punto fai esattamente come nella prima seduta, indaghi quali altre cose fanno dire alla persona di essere salita di un gradino e poi passi a chiedere alla persona di dirti quali cose noterà nei prossimi giorni che le faranno dire di essere salita un gradino più in su. Ancora una volta possiamo ribadire il fatto che la TBCS porta la persona a descrivere un modo diverso di percepire e di agire nel mondo. Quindi nella seduta successiva alla prima non dovrai far altro che continuare questo processo. E se la persona però ti dice che non vede miglioramenti o addirittura che ci sono dei peggioramenti, ci sono davvero diverse cose che puoi fare ed è impossibile descriverle tutte qui Però in linea di massima il principio rimane lo stesso Ad esempio le puoi chiedere cosa le è stato utile a non scendere ulteriormente e poi chiederle cosa noterà nei prossimi giorni che le farà dire di essere tornata a salire Sembra molto semplice come metodo e in effetti lo è. Naturalmente però ci sono una serie di elementi che complicano il discorso e lo rendono più articolato. Innanzitutto essendo un approccio fortemente dialogico, il dialogo va considerato per bene. Significa che va data un'estrema attenzione alle parole, alle comunicazioni che vengono usate a quelle che usiamo noi. Questo perché tu costruirai le tue domande proprio a partire da quello che dice l'altra persona. Quando ho iniziato a applicarla pensavo che bastasse applicare il metodo e far fare tutto a lui, al metodo. Però Proprio presto mi sono accorto della parte incredibile che va data alle parole, alla rivevanza incredibile che va data alle parole dei clienti, molto più che in altri approcci. È lì che trovi i perni su cui fare leva per aiutarlo a cambiare prospettiva. E ovviamente poi c'è un lavoro più relazionale. Nessun metodo è per tutti e questo significa che devi imparare ad adattarlo a chi hai di fronte. E non solo, significa che tu devi essere capace ad adattarti a chi hai di fronte. Cioè rispondere al suo stile interazionale in modo tale che si senta ascoltato, capito e rispettato. Quest'ultimo aspetto è, peraltro, un aspetto fondamentale della relazione terapeutica, a prescindere dall'approccio. Ne parlerò meglio tra un paio di settimane, però intanto tienilo a mente. Ok, spero di averti dato un'idea di massima della TBCS e delle sue applicazioni. La prossima settimana parlerò di un caso per darti un'idea ancora più precisa e completa di come funziona questo metodo. Nel frattempo puoi approfondirlo sul nostro libro Terapia Breve, centrata sulla soluzione, principi e pratiche e nel frattempo, è il caso di dirlo in questo periodo, ti auguro di raggiungere il tuo futuro desiderato.